Buongiorno, ben, ben ritrovati. Siamo qui in compagnia di Riccardo Bernardi. Ciao Riccardo, ben trovato, CDO CD di 24 Max. E, Riccardo, senti sempre meno banche tradizionali, sempre più network, sempre più reti. E, qual è l'opportunità per la gente immobiliare oggi? Allora, verissimo quello che hai appena detto, ossia che, che il mondo del credito sta subendo un cambiamento radicale, ma, ma già da anni, perché di fatto eh, ogni, ogni settimana il giornale parla di razionalizzazione dei costi nel mondo bancario, chiusura di filiali, le persone non vanno più in filiale ed è vero, se io penso a me stesso, non so tu, nell'ultimo anno quante volte siamo andati in banca, non so se arriviamo a contarli su una mano certo. o se arriviamo a contarli su un paio di dita. E, e ovviamente i network eh, finanziari stanno, che, che intermediano mutui come fa 24max, stanno costantemente crescendo come quota di mercato. Eh, L'altro giorno ero ad un convegno con una banca è passato praticamente negli ultimi tre anni dal 15 al 27% l'intermediato, quindi ha quasi, quasi raddoppiato e l'opportunità per un agente immobiliare è quella di eh, legarsi ad un mediatore creditizio per essere più efficace nella compravendita immobiliare, perché sappiamo benissimo che in alcune zone la, la media è 60-70% degli immobili in Italia vengono comprati grazie ad una banca che finanzia l'operazione, ossia che da un mutuo, in alcune zone si arriva anche all'80%, quindi di fatto per un agente immobiliare che vuole essere performante è essenziale già dalle prime battute col cliente inserirci una consulenza finanziaria. Ecco, eh, voi vi siete caratterizzati, eh, 24 Max, per un modello di inclusività degli agenti. Quali sono i risultati? Tolto il primo anno di attività che abbiamo avuto un piccolissimo segno negativo, il secondo e il terzo abbiamo avuto de già degli utili. E... Allora, quello che abbiamo voluto fare, è, perché 24 Max è la società di mutui di Max Italia, e ovviamente eh, la nostra idea è sempre stata quella di far sì che il mediatore creditizio vivesse all'interno di un'agenzia immobiliare. Eh, il nostro modello da questo punto di vista è unico eh, perché sostanzialmente noi non abbiamo uffici finanziari, noi l'ufficio finanziario l'abbiamo inserito all'interno dell'agenzia immobiliare, con l'enorme vantaggio per il cliente che quando arriva in agenzia per comprare casa, in tempo reale si trova, un esperto del credito, che gli presenta prodotti di 20 istituti bancari. Quindi lui in un'ora di consulenza ha un panorama del, del credito. E se, se invece dovesse fare questa cosa da solo, dovrebbe prendersi un po' di giorni di ferie, perché le banche hanno degli orari predeterminati, magari il nostro mediatore lo incontra anche alle 7 di sera, comodamente dopo il lavoro, in banca alle 16.45 gli sportelli sono chiusi e per ovviamente avere prodotti di 3-4 banche deve girare diverse filiali. Eh, oggi noi siamo, abbiamo iniziato l'attività nel 2019, quindi non è ancora concluso il quarto anno, eh, siamo arrivati ad avere 120 agenti finanziari all'interno delle nostre agenzie, e come volume di erogato siamo passati dai 45 milioni del primo anno, ai 90 del secondo, ai 150 del, eh, del terzo e quest'anno ci attestiamo intorno ai 200 milioni. Quindi stiamo costantemente crescendo, indipendentemente da quello che è accaduto, perché molti all'inizio ci davano per sfacciati, perché abbiamo iniziato nel 2019 e dopo abbiamo fatto due la pandemia. Ora è arrivata questa guerra, stiamo aspettando anche la cometa che casca sul pianeta Terra e <ride> le abbiamo viste tutte. <ride> quindi di fatto malgrado il mercato non ci sia stato proprio favorevole insomma ci siamo abbastanza difesi il nostro progetto abbiamo, abbiamo realizzato comunque il business plan che avevamo preventivato ancora prima della pandemia e di certo lo scenario macro anche con aumenti dei tassi di interesse sicuramente non aiuta e non aiuta i clienti che si trovano anche delle rate di mutui magari già erogati molto più alte quindi diventa fondamentale la consulenza no, nella sì. sottoscrizione di un mutuo, è un tema cruciale, nei giornali se ne parla anche fondamentalmente, però questo è diciamo più un aspetto, permettimi magari una domanda un po' no. provocatoria, più un aspetto è un benefit per il cliente, però per la gente che vantaggio c'è nell'avere un corner all'interno del... Allora. Della, della sua agenzia allora, innanzitutto, vabbè, mi rilascio un attimo al discorso legato ai tassi, dove eh, quando mi, mi viene da sorridere quando parlano di curva dei tassi, perché la curva è in realtà negli <ride> ultimi tre mesi una linea retta, certo. ok? E, e sinceramente. Come sempre ci sono delle opportunità perché di fatto mentre prima un cliente non negoziava un mutuo perché andava in banca, in banca si facevano solo esclusivamente i tassi fissi, dicevano la mia banca lo fa, allo 0,87, tu quanto me lo fai? 0,85 sì lo faccio con te, 0,88 no non lo faccio con te. Oggi il mercato è diventato un, un po' più complesso perché deve comprare casa perché il tasso fisso ormai si è attestato intorno al 4. E alcune banche non propongono nemmeno al cliente soluzioni alternative tipo variabili a data costante o variabili con un tetto massimo, che sono prodotti che comunque permettono al cliente di accedere ancora a un mutuo con un tasso competitivo intorno al 230, al 250, al 260% e eh, di avere comunque la protezione nel caso di ulteriori rialzi di tassi. E venendo alla seconda domanda, il vantaggio per un mediatore creditizio è quello innanzitutto di vivere in un ufficio dove non ha costi, perché di fatto l'affitto dell'ufficio al titolare della nostra agenzia che lo ospita viene pagato da 24 max, quindi eh, avere un ufficio senza costi non è male. Il secondo vantaggio è che vive all'interno di un'agenzia immobiliare dove le nostre agenzie sono degli studi associati, quindi è, è normale trovare l'agenzia Remax con all'interno 15, 20, 25, anche 30 consulenti immobiliari che essendo così tanti generano un volume di opportunità e di clientela che ovviamente giustificano la presenza. Quindi il vantaggio è anche quello di eh, raccogliere più, più operazioni. E l'ultimo punto che era un po' la mia fissa, io vabbè, lavoro in Remax da quando ho 23 anni, adesso no qualcuno in più, certo. <ride> no, 48 <ride> lo posso dire. Ed certo. e, e, e, è, è, è stato quello di scardinare quel rapporto malsano tra mediatore creditizio e agente immobiliare, ossia l'agente immobiliare storicamente chiama un mediatore creditizio quando si trova ad avere un cliente complesso, un cliente che difficilmente riesce a avere il mutuo da solo. La realtà è che però all'agente immobiliare non, non capita solo questo cliente. Ma a fronte di un cliente complicato ne passa tre 4 quattro normalissimi che finanzia qualsiasi banca. E, e ovviamente l'agente immobiliare, sapendo che il cliente non avrà problemi col mutuo, non chiama il mediatore creditizio. Con il nostro modello noi riusciamo a intercettare sia il cliente complesso, ma anche gli altri quattro eh, clienti più tradizionali, perché è vivo lì, la consulenza è immediata, il cliente l'apprezza, perché comunque non deve andare in banca altre due o tre volte, e tant'è che noi eh, ogni tre mesi pubblichiamo un credit report e siamo un'anomalia nel mercato perché eh, l'84% delle nostre pratiche ha un LTV, ossia una percentuale di mutuo sul, sull'acquisto dell'immobile sotto l'80%, eh, dove poi in 12-13 sono quelle al 95% solo il 3-4 sono le pratiche al 100%. Quindi proprio perché intercettiamo tutta la clientela. Quindi questi sono i tre vantaggi principali del mediatore creditizio, quindi ufficio pagato, vivere in un'agenzia dove ci sono tanti agenti immobiliari, tante opportunità e poter incontrare tutta la clientela, non solo quella più complessa. Ecco, abbiamo visto le leve di crescita per il mediatore creditizio, quindi i benefit di essere all'interno, eh, con un corner all'interno dell'agenzia. Parlando invece della società, quali sono le leve di crescita di 24max? Ma allora, le nostre leve di crescita innanzitutto è stata un, una forte relazione eh, tra eh, me, la società, e i nostri affiliati Remax, perché di fatto quando abbiamo iniziato non siamo andati a casaccio sul mercato a cercare mediatori creditizi, ma l'abbiamo fatto... In collaborazione con i nostri affiliati Remax, ossia io personalmente ho visitato le nostre agenzie, ho spiegato il progetto di fare il corner, è piaciuto a titolare d'agenzia. E quello che gli ho detto è: Guarda, il mediatore creditizio, siccome deve essere una persona di estrema fiducia, non te lo porto io perché il rischio di sbagliare è altissimo. Ma molto probabilmente ce l'hai già in ufficio, lo conosci già. Infatti mi hanno segnalato colleghi del credito che spesso lavoravano con la concorrenza noi abbiamo presentato questo progetto e piaciuto e hanno fatto il passaggio nella nostra società quindi questo è uno dei, dei, dei, dei, dei vantaggi che abbiamo avuto nello strutturare un modello in questo modo l'altro è che ovviamente essendo così legati al mondo immobiliare eh, abbiamo una qualità di pratiche molto alta tant'è che faccio un esempio che banca proprio nelle ultime due settimane quindi l'altro Ieri a Roma la settimana scorsa a Milano ci ha dedicato degli eventi ad hoc per Emax e 24max, perché siamo la società in Italia che lavora con loro, che ha la più alta percentuale di Mutui Green, quindi Mutui in classe A e classe B, che oggi molto, il mondo bancario certo. apprezza molto, e di Big Ticket, quindi pratiche oltre i 250.000 euro di, di, di, di, di, di, di importo, importo erogato. E quindi eh, questo alla società dà il vantaggio di avere un rapporto privilegiato anche col mondo bancario. Proprio perché la nostra attenzione è nel fornire alle banche tutte le pratiche, non solo quelle più complicate. E questo alla fine nel, nel lungo periodo premia. Certo. Senti, guardando un attimo al 2023, che cosa vi aspettate? Allora, la, la prima cosa che mi viene da dire è fammi indovino e ti farò ricca. Eh. No, anche perché sentivo poi anche gli studiosi che poi certo. intermediano di mercato immobiliare che alla domanda come vedete il futuro la risposta è stata non lo so, soprattutto visto le cantonate che si sono prese quando c'è stato il Covid perché certo. tutti pensavano in un tracollo del mercato immobiliare che in realtà non c'è stato. Allora, io sono.. Allora, secondo me quello che, che accadrà, e, e l'ultimo dato sull'inflazione è stato positivo, perché certo. è calata dello 0,6 in un mese, dall'11,6 diventata 11, quindi sembra che questa politica di aumento dei tassi abbia portato una prima inversione e probabilmente non sarà più così repentino l'aumento come è stato fino ad oggi, ma magari ci sarà un po' di assestamento. Eh, poi ripeto, il mercato immobiliare è sempre, io dopo 25 anni posso dire, il mercato immobiliare è sempre esistito con degli alti e dei bassi. Okay? Eh, noi abbiamo la fortuna di lavorare in un settore dove, se una coppia si vuole sposare, deve comprare o affittare un immobile, se si separano, vendono l'immobile e, e magari ne comprano altri due. Eh, purtroppo, quando si va, dicono così, dicono a miglior vita, si libera un immobile che spesso gli eredi vendono. Quindi siamo, siamo in un mercato che ci sarà sempre, quindi io non sono così eh, negativo come spesso si sente dire, a mio avviso un, un pochino di calo ci potrebbe essere eh, e noi siamo, siamo attenti, siamo prudenti ad analizzare mese, mese per mese quello che, quello che sta accadendo, questo è quello che, che, che, che possiamo dire, però sinceramente un, un tracollo così eclatante… Non ve l'aspettavo. Non ce lo aspettiamo, poi se dovesse essere ci attrezzeremo anche per questo, fermo restando che anche un tracollo non vuol dire zero compravendita. Certo, poi anche come giustamente eh, indicavi tu Riccardo, uno dei pregi di questo mercato è di accompagnare i grandi cambiamenti della vita di ciascuna persona, che, cambiamenti che comunque al di là di quello che può essere lo scenario macro-geopolitico fondamentalmente non cambiano, no? È, è, è, è molto da dire ma è la realtà, sì, non è che non mi sposo perché c'è una guerra o, o non mi sono sposato, beh. Quando non potevo per il corte, era l'ho fatto dopo. Quindi, sostanzialmente, come hai detto tu, il mercato accompagna, il mercato immobiliare e quindi finanziario: perché tanto andranno sempre a accetto i due mercati, accompagna la vita, la vita delle persone da qui all'eternità. È quello che un po' ci ha insegnato la storia fino ad oggi ecco un'ultima domanda prima di lasciarti a questa giornata questa giornata così impegnativa ecco ehm, quanto è diventato importante oggi magari per voi lo è sempre stato il concetto di sostenibilità cioè se ne parla tanto e viene declinato anche in diversi modi eh, per voi quanto è importante la sostenibilità sia del mutuo però anche di un concetto molto più ampio no? la sostenibilità. Allora, sostenibilità vuol dire tante cose perché oggi secondo me è una parola anche piuttosto abusata e che a volte non vuol dire nulla, no? è Uno sviluppo sostenibile, che cacchio vuol dire? Allora, sostenibilità, io la declino in due o tre ambiti. Allora, nelle operazioni di mutuo, e questo succederà nel 2023, la sostenibilità sarà data dal fatto che se un cliente vuole acquistare casa, se non ha un anticipo, se non ha dei soldi sul conto corrente, insomma una cifra certo. eh, in, cioè, ragionevole, ragionevole, casa non la comprerà. Diciamo che il cliente che arriva, che ha 100 euro sul conto e vuole il mutuo al 100%, per il prossimo anno diventa veramente complesso. Che poi però se ci si pensa non rappresenta la fetta più grossa del mercato. Questo è sempre rappresentato un 10%. Cioè Io vado, preferisco guardare il 90% che è il mercato delle persone normali. Okay. Quindi sicuramente eh, l'acquisto deve essere sostenibile e finanziamento anche da questo punto di vista. L'altro punto, quando si parla di sostenibilità, spesso si, si paragona con questa green economy che fa, va tanto di moda, che poi tutti ne parlano e poi di concreto poche persone la, la applicano. Noi abbiamo fatto un'applicazione di questa green economy concreta con dei numeri, ossia introducendo due anni fa la firma digitale noi ogni pratica di mutuo risparmiamo 42 fogli di carta, per le pratiche di mutuo che facciamo abbiamo fatto i conti di, di qualche milione, dopo abbiamo visto quanti, quanti alberi servono per cioè. fare la carta che ci serviva sostanzialmente per due anni di fila abbiamo salvato 50 alberi. Quindi se proprio dobbiamo declinarla nel nostro piccolo e nell'aridità nell della, della finanza come può essere applicata la Green Economy, con la firma digitale per salvato 50 alberi, proprio certificato. Certo. E quindi e questo è un altro esempio di eh, sostenibilità coadiuvata dalla, dalla tecnologia. Quindi questo è un po' quello che, quello che stiamo portando avanti e poi in informare il cliente su eh, fare un acquisto con una rata che possa essere sostenuta nel tempo, perché un mutuo, ahimè, ha una durata di 15, sono pochi, più 20-25, che è la norma, ovviamente, andare a, fare, andare a prendere impegni troppo onerosi e poco sostenibili è uno dei compiti del mediatore creditizio che lavora in un certo modo. Allora, lavorare in un certo modo significa concludere delle operazioni e soprattutto lasciare le persone felici e tranquille di godersi la casa non di avere un contenzioso da 4 anni c'è un po' di etica a mio avviso Deve restare in questo, in questo settore. Senti un'ultima curiosità: l'hai citato anche tu in parte. Eh, si parla tanto di come il Covid abbia digitalizzato, accelerato la digitalizzazione. Eh, Lo avete visto anche voi nel, nel vostro ambito? Avete digitalizzato anche, anche voi di più eh, i vostri sistemi? Insomma, mi parlavi di, fi, di firma. Eh. Ma allora... Electronic. Diciamo che eh, quello che ha fatto il Covid, che un po' adesso si è tornato indietro, io dico grazie a Dio perché io sono un, un odiatore di quello che è la Zoom, il Teams, tutti i vari sistemi delle, delle, degli incontri virtuali, eh, quando mi ricordo avevamo fatto delle nodi virtuali, anche sinergia sta fatta in virtuale, io avevo una tristezza infinita, quindi cioè, eh, noi siamo delle categorie professionali, agenti immobiliari, mediatori creditizi, che amano eh, il rapporto di persona, contattarsi, stringersi la mano, dare un bacio agli amici, quindi i rapporti umani servono. Poi si sì, ha, ha velocizzato alcuni processi, uno di questi è stata la, la, la firma digitale che eh, se avessimo dovuto eh, seguire il nostro programma, l'avremmo fatta probabilmente nel 2021, se dobbiamo dare, dire grazie al Covid l'abbiamo fatta nel 2020, quindi questo, questo sì. E poi anche il fatto di comunque aver abituato un po' le persone a fare magari dei primi incontri anche online, mi ha permesso magari di dover incontrare una persona in Sicilia, la prima volta ci vediamo... Online, se poi ha un senso vedersi una seconda volta, certo. prendi il tuo bel aereo e vai in, in Sicilia. E questo ha, ha ridotto anche i costi e ottimizzato gli spostamenti. E alla fine non è stato così male. Va bene, allora, grazie, grazie Riccardo per tutti questi spunti. Bene, buona giornata, grazie. a presto e buona continuazione.